Benvenute e benvenuti a, a Woman Pride, parata dell'orgoglio femminile, un progetto di Donna Reporter. 20 interviste a donne che con il loro lavoro incrinano il muro di silenzio che circonda la condizione femminile, criminalità organizzata, ingiustizia sociale e conflitti dimenticati. Oggi con noi è Albertina Sogliani, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, Dico alcune parole di presentazione. Albertina Soliani è stata parlamentare per l'Ulivo e per il Partito Democratico. Dal 2008 al 2013 è stata presidente dell'associazione parlamentare Amici della Birmania ed è ancora attiva nel tenere Alta l'attenzione su quanto accade in Birmania alla popolazione e ad Aung San Suu Kyi. Parleremo con lei delle azioni intraprese a sostegno della resistenza birmana. È presidente dell'Istituto Alcide Al Al Cerdi, lo ricordiamo, è uno dei luoghi e degli istituti di storia e memoria antifascista. È la casa dove sono stati trucidati i fratelli Cerdi dai fascisti nel dicembre del 1943. Albertina Soliani inoltre ricopre la carica di vicepresidente dell'AMPI. La prima domanda è sulla resistenza in Birmania. Il primo febbraio del 2021 è stato dichiarato fuori legge il partito di cui Aung San Suu Kyi era presidente, The National League for Democracy, e lei stessa è stata arrestata assieme a tanti altri compagni di partito, tanti sono riusciti a darsi alla macchia e ad ingrossare le figlie della resistenza che da allora combatte l'esercito della giunta militare. Tu sei in contatto stretto con la resistenza. Che cosa ci puoi dire e che cosa siete riusciti ad ottenere a livello internazionale? Posso dirvi che la resistenza del Myanmar è nata nelle ore stesse del golpe militare. La cosa non mi ha stupito perché da alcuni anni seguivo il popolo birmano, San Suu Kyi, nella sua nei suoi passi verso la democrazia. Siamo agli inizi degli anni 2010-2011, Aung Suci viene liberata dopo i 20 anni di arresti domiciliari e di carcere. E pian piano comincia questa apertura verso la democrazia, fino alla vittoria delle elezioni del 2015, quando Aung Suci. In convivenza con i militari perché ne aveva tre generali dentro il governo interni difesa e confini e poi soprattutto una, una ipoteca insomma che era quella del potere dei militari durato decenni tuttavia alle elezioni abbastanza libere e molto regolari lei aveva stravinto e quindi non poteva essere presidente della, del Myanmar perché aveva sposato uno straniero, cioè un inglese, aveva i figli che erano di cittadinanza eh, anglosassone, e Quindi, mh, però hanno inventato un ruolo consigliere di Stato che si poteva paragonare al nostro premier, quindi lei aveva preso la guida del paese, sia pure condizionata, questo nel 2015. E io ho visto, perché già ero in rapporto con loro da alcuni anni, ho visto cambiare la società, specialmente da parte dei giovani. Eh, tutti avevano il telefonino, pur vivendo in condizioni anche di grande povertà. Cioè era la connessione col mondo, era la libertà, era una grande esperienza di avvio della democrazia. Che è stata confermata con le elezioni del 2020, eh, in piena pandemia con San Suu Kyi che tutte le mattine parlava su Facebook con la sua gente spiegando come dovevano difendersi dalla pandemia eh, il suo ruolo è sempre stato questo di grande condivisione tanto che la chiamano madre su Insomma nel pieno della pandemia quelle elezioni hanno sancito la, la, la vittoria strepitosa di nuovo con più dell'80% della, della Lega Nazionale per la Democrazia di Ansar Suu Kyi. È stato in quel momento, novembre 2020, che si è cominciato a capire che i militari non avrebbero più accettato le regole della democrazia ma si sentirono umiliati perché il loro partito ha preso il 6% e minacciati nei loro privilegi, soprattutto la cupola, cioè i capi, con Min Aung Lang, il capo dell'esercito, che adesso ha preso il potere e che aveva la grande ambizione di diventare Presidente della Repubblica. Eh, so soprattutto sotto c'era il timore, che in questa seconda fase della democrazia Aung San Suu Kyi e i suoi parlamentari con l'80% avrebbero messo in moto quelle riforme che avrebbero tolto privilegi ai militari dirò di più eh, eh, io so, ho messo in fila un po' le cose che eh, nella nuova fase ci sarebbe stato anche un procedimento della giustizia nei confronti dei capi dei militari per la vicenda dei Rohingya questo era nelle cose perché c'era stata anche eh, l'audizione la, all'AIA eh, si era impegnata con una frase che i giornalisti non hanno colto fino in fondo ma ha colto benissimo Mina Unglaing, cioè ha detto la giustizia del Myanmar procederà evidentemente per queste ragioni eh, c'è stato il golpe militare del 1 febbraio del 2021 ecco io ricordo quella sera arrivavano le telefonate dei nostri amici che ci dicevano guarda che qui sta succedendo qualcosa, sta arrivando il golpe, prendono il potere, interrompono la strada della democrazia e ci dicevano arrivano i caschi blu dell'ONU, io sapevo che non sarebbe arrivato nessun casco blu dell'ONU e se anche fosse arrivato non credo che avrebbe risolto le cose. Ebbene, in quei primissimi giorni, in quelle primissime ore, la gente, cioè i cittadini, gli studenti, le donne, moltissime donne, sono scesi in strada e hanno cominciato a fare la disobbedienza civile, non violenta, cioè i medici, gli infermieri, gli insegnanti uscivano dai luoghi di lavoro, non ci tornavano, i medici poi aiutavano i malati fuori dagli ospedali perché negli ospedali erano entrati i militari, gli insegnanti non andavano più nelle scuole e, e cercavano di stare con i loro studenti fuori, cioè c'era una solidarietà di vita civile, democratica, che in modo assolutamente determinato non ne voleva più sapere del regime militare. Dopo una settimana di grandi manifestazioni, naturalmente in quelle primissime ore era già stata arrestata Suoci, con il Presidente della Repubblica con i capi dell'NLD tutti presi e messi in galera, e eh, per, per una settimana ci fu una resistenza non violenta per le strade con i militari che tenevano a bada ma Ecco, le cose più forti furono, mh, furono i, i, i lanci dell'acqua, insomma, comunque, mh, mh, strumenti di contrasto ma, ma non letali. Dopo alcuni giorni è cominciata l'oppressione più violenta: la prima a morire è stata una ragazza in una manifestazione a Nipidò, è stata uccisa e addirittura in quei primissimi giorni sparavano alla testa. Pare che dietro l'orecchio di Mina Unglan ci fosse un monaco estremista nazionalista eh, birmano che dava l'indicazione dovete sparare alla testa. Da allora migliaia di morti, eh, giovani arrestati, tutti gli attivisti per la democrazia, eh, condannati a morte, eh, impiccati, un parlamentare giovane molto vicino a San Suu Co eh, Jimmy che io ho conosciuto nella generazione 88, degli studenti della rivolta dell'88, eh, che è, è stato appunto impiccato e poi grandi violenze contro le donne ovunque e eh, specialmente questa... Mh, eh, questo scontro fra l'esercito e il popolo ritenuto responsabile perché resiste perché dovrebbe invece accettare i militari e in quanto resistente diventa il nemico e quindi bombardamenti sui villaggi e sul piano internazionale ehm, devo dire che, che eh, sta accadendo quello che vediamo in tutto il mondo cioè una grande debolezza della politica della negoziazione L'ONU praticamente scomparsa. Eh, è, è vero che nella comunità internazionale i militari non sono stati riconosciuti, neanche Carlo d'Inghilterra li ha chiamati a rappresentare il Myanmar alla sua incoronazione. E, e addirittura l'ONU è rimasto il rappresentante del Myanmar messo da San Suu Kyi che è contro i militari quindi diciamo che sul piano della legittimazione internazionale questi non sono considerati ma hanno l'appoggio formidabile della Russia che vende armi e li sostiene militarmente eh, la Cina distante ma vicina e lì con 3.000 chilometri di confine molto interessata ai suoi affari in Myanmar un po' tratta con i militari e un po' tratta con i gruppi etnici armati antimilitari e quindi io confido che la Cina possa decidersi presto a dare una mano alla riconciliazione nazionale alla, al ristabilimento del, delle regole della democrazia insomma alla fine del regime militare perché il regime militare è una fonte di grande instabilità anche per la Cina quindi non conviene no. eh, l'ASEAN che, che, che mh, comprende anche il Myanmar sono i dieci paesi del sud-est asiatico che sono che, connessi tra loro hanno posto delle condizioni ai militari, ma i militari non se ne sono interessati. E quindi, eh, sul piano internazionale una risoluzione dell'ONU aiuta l'opposizione perché chiede la liberazione dei prigionieri, il riconoscimento eh, del, del, della, della volontà del popolo. Ma eh, non ci sono ancora elementi forti per dire che ci sarà una svolta. L'unica svolta che, che sta avvenendo in, in questi lunghi mesi da allora è la resistenza. Eh, L'ONU ha considerato che circa il 60% del territorio, specialmente rurale, eh, non è più sotto il controllo dei militari ma è sotto il controllo dei ribelli. Ci sono le infermiere e, e, e i medici de, dell'area dei carenni, che è a sud del Myanmar, al confine con la Thailandia, che stanno organizzando nella foresta, nei villaggi, eh, con, con la liberazione che si sono dati, stanno organizzando le, le prime tracce di un servizio sanitario e scolastico. Eh, sui camion hanno costruito delle cliniche mobili per aiutare le persone che hanno bisogno. Quindi eh, c'è un Myanmar che si sta difendendo dall'interno, che sta resistendo, che ha messo a dura prova i militari, la partita non è ancora finita, tuttavia fino ad oggi la resistenza eh, è molto in campo, manca la politica, eh, l'Unione Europea, gli Stati Uniti in un qualche modo... Cercano di, di poter svolgere un ruolo, ma come si sa, la politica internazionale oggi è molto debole, l'ONU è molto in difficoltà e quindi il Myanmar patisce di questo. Mi sento di dire che il popolo del Myanmar sta resistendo e tiene aperta la strada per una uscita da questa crisi. Speriamo che sia prima possibile. Conosco la situazione da diversi anni, eh, eh, sono molto vicina da sempre il rapporto con Aung San Suu Kyi, devo dire che in questa parabola così tragica vedo una sorta di identificazione finale tra il popolo e Aung San Suu Kyi. Lei è in carcere, il popolo è in carcere. Prima c'era solo lei in un certo senso, anche se poi c'erano stati molti studenti, e altri resistenti attivisti in carcere. Ma adesso è un popolo intero che è con lei. O meglio, sono insieme nel volere la stessa cosa che è la democrazia. Un grandissimo messaggio per noi che abbiamo la democrazia, ma forse non la amiamo così appassionatamente come loro. È vero, eh, grazie per questa risposta esaustiva. Albertina, io vorrei approfittare per affrontare un nodo un po' cruciale che tu hai accennato ed è stato il momento in cui si sono scatenate le persecuzioni contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Ricordiamo che eh, questa è una minoranza musulmana in un paese che è, è totalmente eh, buddista e eh, a causa di queste persecuzioni... Eh, come tu hai accennato, Aung San Suu Kyi eh, ha dovuto comparire davanti alla Corte Penale Internazionale all'AIA nel dicembre del 2019 per chiedere la ragione delle accuse di genocidio che erano state mosse dal Gambia un paese membro. A mio avviso, in Occidente pochi sono stati in grado di capire la posizione delicata di Aung San Suu Kyi, eh, costretta a mantenere un profilo basso sulle questioni etniche per poter continuare a rimanere nel Parlamento e non offrire il fianco alla Giunta per estrometterla come in effetti poi è successo. A questo punto penso che l'isolamento in cui è venuta a trovarsi a livello internazionale ha favorito le mosse della Giunta che ha capito di avere la via libera visto che San Suu Kyi non era più una paladina dei diritti umani agli occhi dell'Occidente hai descritto bene sostanzialmente in questi anni siamo stati non solo spettatori ma anche protagonisti dentro questi, questo approccio occidentale soprattutto verso San Suu Kyi così critico in quegli anni e facevamo fatica naturalmente a capire anche ad esprimerci Amnesty International anche lei perché evidentemente nella vicenda dei Rohingya eh, C'era la violazione dei diritti umani fondamentali, cominciava dalla cittadinanza. La storia naturalmente è molto lunga: i Rohingya sono arrivati lì, pare, dall'area del Bengala, quindi in Birmania li chiamano per esempio non Rohingya, ma eh, Bengali, bengalesi, no? eh. Eh, eh, Sono arrivati con gli inglesi quando gli inglesi erano in India e poi e quindi se li portarono con sé come, come manovalati, come lavoratori, quindi c'è tutta una storia molto lunga ma la loro storia è anche questa, si sono insediati specialmente in quell'area verso est vicino all'India nell'area del Rakhine, un luogo molto importante che nella storia del Myanmar e ehm, sono, sono stati eh, sempre fino appunto a questi anni eh, senza cittadinanza, in grandi difficoltà di vita naturalmente e guardati non in maniera inclusiva diciamo così dai, dai buddisti della stragrande maggioranza del popolo del Rakhine ehm, ci sono molt, molti elementi che danno il senso di questa complessità per cui in sostanza quella semplificazione che ha detto ma perché Aung san suci non parla e lei la responsabile di questa cosa è stata una semplificazione dell'occidente catastrofica per gli effetti ma era anche eh, disonesta ingiusta secondo me nelle premesse perché avrebbe dovuto eh, esaminare la situazione com'era Aung San Suu Kyi non era libera di poter dire fino in fondo quello che sapeva per la ragione che avrebbe semplicemente anticipato quel colpo di Stato che è arrivato dopo. Perché? Perché lo stesso suo paese, il popolo del, del Myanmar, eh, sentiva i rohingya come qualcosa, non dico di estraneo, ma di possibile anche Ehm, avversario, nemico perché il timore di questi anni io credo, da quel che ho capito è che essendo musulmani i Rohingya in quella zona potevano quasi aspirare, se avessero avuto diritti no, ad uno stato islamico che avrebbe minacciato ovviamente secondo loro minacciava la, la loro posizione di, di paese buddista Tanto più che vicino c'era la Malesia, l'Indonesia, grandi paesi, il Bangladesh, Ma... i musulmani. Quindi questo timore ha fatto sì che alla fine, io so bene perché ne, ne ho parlato con lei, che al-San Suu Kyi, appena arrivata al governo nel, nel 2016, agli inizi del 2016. La prima cosa che ha fatto ha messo in piedi la commissione per il Rakhine, per i Rohingya, con a capo Kofi Annan, cioè lei per prima ha internazionalizzato il problema. Il problema. E io ho seguito tutta questa vicenda perché nell'anno Kofi Annan le ha consegnato, e ero lì quando la cosa è avvenuta. Eh, mi ricordo nel marzo del 18 il, la, il, il primo a, a metà di mandato il primo rapporto sulla situazione poi alla fine un rapporto completo in cui dava le indicazioni al, al Myanmar alla, alla Repubblica dell'Unione del Myanmar di cosa doveva fare per i Rohingya tutte le cose sensate che si possono immaginare. Aung San Suu Kyi ha detto ok i militari hanno detto no e nel, nell'agosto del 17 c'è stata la cacciata c'è stato un episodio eh, pare che un gruppo armato dei Rohingya insomma, l'Arsa un, un raggruppamento abbia attaccato presidi militari la risposta è stata devastante hanno ammazzato, cacciato circa 700.000 Rohingya segnalo che dopo di tutto questo oggi i Rohingya sono in parte nei campi del Bangladesh, in parte sui barconi che cercano di raggiungere delle sponde eh, da, da, da qualche parte, ma nessuno più in sostanza nell'Occidente si preoccupa della situazione. Eh, esatto. I militari, sappiatelo in questo momento, stanno cercando di vedere se un po' di Rohingya ritornano in Myanmar per legittimarsi davanti all'opinione pubblica mondiale. Quindi c'è un intreccio perverso di queste cose. Eh, io sono andata all'AIA, ero là quando c'era Aung San Suu Kyi alla, alle udienze, ho partecipato, ho visto tutto, ho sentito. Eh, ero rimasta molto colpita quando Aung San Suu Kyi aveva deciso di andare lei a rappresentare il suo paese all'AIA per dimostrare che non c'era stato intento di genocidio e infatti bisognava poi vedere se in effetti c'era intento di genocidio c'era stata persecuzione indubbiamente e, e lei secondo me ha fatto in modo di mettere il Myanmar nella posizione di chi dice adesso si impegna per, per, per non fare genocidio naturalmente per inserire quindi aveva una prospettiva positiva di sviluppo, ricordo che aveva anche oltre alla commissione con Kofi Annan aveva lavorato per una, eh, un, un, una, una progettazione nello stato del Rakhine che fosse inclusiva e valorizzasse il pluralismo sociale e religioso. Cioè, mentre in Myanmar viaggiava di più l'idea che ciascuno deve stare per conto proprio, eh, eh, in realtà. Eh, tutte le situazioni anche di, di sviluppo del territorio e sociale dovevano vedere insieme le scuole miste dove andavano sia i figli dei Rohingya, sia i figli dei buddhisti. Cioè, Anza Suu stava lavorando per questo. Naturalmente, tutta la campagna internazionale non ha messo in luce niente di queste cose. Eh, io ho una sensazione che questa eh, operazione internazionale molto insistente contro Aung San Suu Kyi, a Oxford hanno tolto i ritratti dai, dai luoghi che lei aveva frequentato, prendeva spunto dalla situazione dei Rohingya che veniva amplificata a livello internazionale dalla comunità musulmana internazionale, il Gambia che ha fatto lui la richiesta di... di ha fatto l'accusa di, di genocidio alla Corte di, di Giustizia è un piccolo paese, poverissimo, cioè da solo non si capisce che non poteva fare nulla, no, rappresentava il strumentalizzato. E naturalmente ci sta benissimo questo. A Londra il mondo musulmano è molto protagonista, cioè, eh, sia delle, della situazione economica, finanziaria, il sindaco, eccetera. Cioè c'è stata tutta un'operazione che da parte musulmana eh, ha difeso i Rohingya certamente e però mi sono sempre chiesta perché attaccare prevalentemente il San Suu Kyi, mentre le ragioni si sa benissimo che erano altre c'erano i militari lì che erano loro responsabili e, e non c'era verso che lei ci mettesse parola perché non avrebbero ascoltato eh. la, la, la condizione di semidemocrazia insomma era questa ecco la, la mia sensazione è, è, è quella che, ti, che adesso vi dico eh, con il premio Nobel ad Aung San Suu Kyi culturalmente motivato eh, il mondo occidentale immaginava che Aung San Suu Kyi sarebbe stata un'icona dei diritti umani là in Asia e anzi sarebbe stata come la paladina dell'Occidente contro la Cina io so bene che eh, giustamente secondo me Aung San Suu Kyi non ha mai pensato di mettersi contro la Cina di essere la rappresentante dell'Occidente contro la Cina non solo perché la Cina era un vicino di, di, almeno per 3.000 km i confini sono tra loro due ma perché c'erano 70 anni di rapporti e perché è giusto avere rapporti di collaborazione il certo. tema dei diritti umani in Myanmar e in Cina sappiamo bene che è, è molto sensibile ma lei è anche una politica, lei me l'ha sempre detto, dice io non sono un'icona, io sono una politica perché ha l'amore per il suo paese e cerca, politicamente si cerca di lavorare con le condizioni che hai. C'è stato un cambiamento in questi mesi di rivoluzione sui Rohingya, eh, secondo me è straordinario, ma nell'Occidente appunto non se ne parla perché non è interessi granché a dire la verità. Eh, quando ci furono le prime manifestazioni per le strade di Angon, nelle città, c'erano dei cartelli in cui si chiedeva scusa ai Rohingya da parte del popolo del Myanmar che non aveva mai preso posizione come società civile verso, a sostegno dei Rohingya. E chiedevano scusa perché capivano che stava capitando a loro quello che era capitato ai Rohingya tanto più che contro i manifestanti nella parte poi più repressiva dei giorni successivi era all'opera il battaglione che aveva cacciato i Rohingya e aveva compiuto quelle violenze. E quindi c'è stata una specie di saldatura tra l'esperienza del popolo del Myanmar e quello dei Rohingya. E ehm, oggi nel governo di unità nazionale in esilio diciamo quello dell'opposizione quello costituito che sta assieme attraverso i legami di internet perché non si sa dove siano i ministri sono in parte dentro, in parte fuori ecco nel NUG nel governo di unità nazionale c'è un rappresentante dei Rohingya. questo è un salto di qualità notevolissimo. queste cose sta vivendo il Myanmar una grande oppressione una grande repressione una grande ribellione una, un grande desiderio di realizzare un futuro di libertà e di pace e sarebbe interessante seguire, seguire questo loro cammino se l'occidente fosse veramente interessato all'Asia e al resto del mondo mettendo insieme anche facendo dialogare le, le religioni diverse Buddisti, musulmani, eh, ma come vediamo la stessa vicenda dell'Ucraina se lo sta dimostrando, sta prevalendo il discorso sugli interessi di potere, sulle armi e non su altro. In questo senso oggi il Myanmar è veramente quasi ai margini del mondo e si potrebbe dire della storia, in realtà no, secondo me ci sta, ci sta dicendo come sta cambiando la storia di questo secolo. Quindi continueremo a tenere alta l'attenzione su questo popolo e vediamo. Io so poi, mh, ho letto diverse cose, che la presenza delle donne della resistenza in Myanmar è una presenza consistente, attiva, presente. E sono state anche... Eh, riconosciute perché hanno mh, messo in atto delle tecniche di disobbedienza civile molto originali. Certo. Eh, e, e, I tempi e, e ci impongono, eh, vediamo in Italia. Il 25 aprile ehm, Casa Cervi l'ha celebrato, uh, ovviamente. E mi ha molto colpito il fatto che eh, il, la celebrazione è stata intitolata Resistenza femminile plurale. Ci vuoi parlare del perché di questa scelta? Sì, abbiamo connesso la resistenza italiana di circa 80 anni fa, con la resistenza di oggi, che è in molti luoghi del mondo. Quelli che conosciamo di più sono in Afghanistan, sono in Myanmar, sono in Ucraina, sono in Iran. Iran. E c'è un tratto comune, ci sono le donne oggi, moltissime donne, molto attive. Eh, sul palco di Casa Cervi con un mare di gente, una cosa incredibile, abbiamo portato una partigiana oggi novantenne della Resistenza Italiana, Teresa Vergalli, straordinaria, che ha dato il suo contributo in video, stava a Roma, non riusciva a venire, ma è reggiana e di Bibiano una donna con una testimonianza straordinaria non solo di vita, di politica, di resistenza, ma di coraggio verso il futuro, di visione per i giovani. E poi sul palco abbiamo chiamato donne che rappresentano la resistenza dei loro paesi oggi e che appunto è praticamente al femminile, una rappresentante dell'Ucraina. Eh, c'era poi la ministra degli esteri di questo governo di unità nazionale del Myanmar che è Zimma Aung c'era la rappresentante delle donne iraniane c'era la rappresentante delle donne kurde <coughs> del Kurdistan, un'altra resistenza straordinaria eh, loro hanno parlato e si hanno raccontato e, è come se io ero lì sul parco con loro, vedevo la folla e per la prima volta, credo, sentivano dal vivo la resistenza di questi paesi perché non c'è eh, Torcio italiano che, che stia lì a raccontare queste cose e con una visione, quella delle donne, che è positiva, di vita eh, di, mh, di senso del futuro, sapendo che... Puoi sacrificare tutto quello che hai oggi perché mh, sogni per il domani, per le nuove generazioni, qualcosa di diverso, perché non puoi sopportare la malvagità, la disumanità, l'oppressione di oggi. E c'era una commozione molto grande tra la gente perché c'era questo impatto, questo, questo rapporto molto stretto. E oggi è così. Eh, le donne nel novecento sono state in testa ai cambiamenti hanno fatto le rivoluzioni anche di cultura il diritto di famiglia, delle professioni oggi nel momento in cui non l'avremmo immaginato Fiorella ma ehm, siamo dentro la stretta che è tra la pace e la guerra molto estesa nel mondo con le democrazie piuttosto fragili dappertutto, con le oligarchie, non sai neanche come chiamarli, gli autarchici, gli oligarchi, cioè la gente lì, in parte stupida, in parte egoista, in parte violenta, certamente disumana, anche delinquente. E i popoli cosa fanno? Ci sono i popoli che resistono e dentro i popoli, sul fronte della resistenza, ci sono le donne e non soltanto perché loro sono le prime vittime di queste violenze intendiamoci, lo sappiamo bene ma anche perché sono quelle che hanno più energia di cambiamento per il mondo quindi io credo che a casa Cervi il 25 aprile 2023 doveva dare il senso della tragedia del mondo ma anche della sua salvezza possibile e che è quella delle donne mi domando se non fosse possibile una spinta in questi giorni, proprio adesso in Europa, nel mondo, delle donne eh, sia nella vita sociale sia nella, nelle istituzioni politiche per cambiare i paradigmi di questa, di questa guerra, di, di, di, di, di, di, di questo approccio così, eh, così violento e così mh, bellicoso e di potere nel, nel governo del mondo, noi abbiamo bisogno di cambiare questo mondo per salvarlo anche proprio esso stesso il pianeta, e credo che le donne sarebbero davvero il soggetto non solo più consapevole, ma anche più capace. E quindi in questo momento mi aspetterei una presenza delle donne, si mettano assieme, ci sono donne bravissime ovunque, intellettuali, in tutto il mondo, in tutti i continenti, e ci vuole il coraggio di dire e adesso vediamo se possiamo pensarci noi. Ecco, Una cosa del genere secondo me sarebbe il segnale di questo ventunesimo secolo e in questo senso anche il Myanmar anche le donne nel Myanmar sono davvero all'avanguardia posso dire non solo più solo a San Kyi, ma tantissime donne eh, di recente io mi sono collegata con più Più Tin, una parlamentare che è alla macchia nella foresta insieme con molti altri eh, quando, quando internet tiene diciamo connetterci, era sotto una tettoia, una sua casa, come si può chiamare, non lo so, insomma, senza pareti e fuori la foresta io ero in casa mia con le pareti con i quadri, capite, con tutto molto normale, le ho detto Ma più beauty hai la casa senza pareti e lei mi ha risposto, così riesco a vedere meglio col cuore le altre persone che sono fuori hai capito? certo e così è la loro rivoluzione piena di umanità hanno un'espressione in inglese che è meglio che io non vi dica che non lo so bene ma la in italiano è questa i ribelli in Myanmar eh, non a sangue freddo i militari uccidono a sangue freddo chi fa la rivoluzione non lo fa a sangue freddo ha molti pensieri se può evita di uccidere eh, ha soprattutto una visione alternativa della vita, della politica, della società. Eh, questo è il mondo che sta nascendo e forse ancora non ce ne siamo accorti in Occidente perché l'Occidente ha molti suoi interessi da, da preservare e quella storia di quell'accusa così, così plateale, così generalizzata con le agenzie che andavano tutte in un certo senso contro la Sanssouci sulla vicenda dei Rohingya. Si dice di più: si dice che l'Occidente misura quanto tu gli servi. Serviva quando le è andato il premio Nobel, evidentemente per affermare là i principi di umanità, meritatissimo perché evidentemente era in quelle condizioni. Ma avrebbero voluto che poi fosse stata a servizio degli interessi dell'Occidente in Asia. A ci, non era così e non l'ha fatto. No, ottima, è giusta. Uh, osservazione perché uh, molte persone qui da noi sono diciamo vittime della propaganda uh, dei media e non sanno leggere le notizie e, anzi non ci sono nemmeno le notizie che <ride> sono tutte quante pilotate quindi mi ha fatto molto Fiorella. piacere Fiorella, la comunicazione è parte del problema mi dispiace sì. ma anche sì, è, è, probabilmente più che è parte e anche appunto eh, oltre che essere di parte è anche all'origine del certo, problema certo. Eh, sono contenta anche della sottolineatura che tu hai fatto per quanto riguarda le donne, oggi c'è so, un mondo di donne che combattono nella resistenza e, per quanto possiamo noi vogliamo dare visibilità a questa realtà perché probabilmente come tu dicevi può essere la nuova, il nuovo assetto del mondo da questa resistenza delle donne può nascere il nuovo assetto del mondo vuol dare il suo minuscolo contributo in questo senso vogliamo che eh, le donne prendano coraggio e, ed entrino a far parte sempre più del fare del mondo ognuna partendo da quello che è e da quello in cui crede e da quello che può però dobbiamo inondare il mondo del, del nostro agire del nostro fare non dobbiamo è arrivato questo momento io credo che il 2000 sarà il secolo delle donne un po' è una questione anche storica adesso tocca ci tocca va bene con queste parole poi... grazie grazie albertina per il tuo contributo Sicuramente ci sarà molto utile per far conoscere quello che accade in questa parte dimenticata del mondo e per avere anche un po' ristabilito un po' di verità Grazie. su quello che è successo. Grazie, Grazie a ancora. Te. A voi. E a chi ci ascolta, voglio ricordare che se volete conoscere più a fondo il programma di, di, Donna Report, di Woman Pride, lo potete trovare sulla pagina Facebook di Donna Reporter. A presto.